Sono Fabrizio Maiello, oggi mi trovo qui ospite con gli amici della Wisp di Roma e sono venuto qui per raccontare una storia, una storia di sport soprattutto perché eh, la Wisp, l'Unione Italiana, sport per tutti sono questo, ma anche di riscatto sociale purtroppo prima una vita fatta di crimini, di tanti errori, di carceri, di manicomi criminali e, però con in mezzo sempre il pallone, il pallone che... Alla fine mi ha salvato e sono qui a testimoniare col mio racconto quello che è successo negli anni che ho potuto ritrovare me stesso e ho conosciuto la WISP nell'ospedale psichiatrico giudiziario di Reggio Emilia. Cosa è rappresentato per te il calcio prima dell'infortunio e come è cambiato il rapporto con questo sport più avanti nel corso della tua vita? Io non mi ricordo di, di essere stato senza il mio pallone, io mi ricordo da piccolo sempre aver avuto vicino il mio pallone, non, perciò era tutto, era il mio gioco preferito, era il mio sogno, era, era il mio mondo l'ho sempre desiderato fin da piccolo e il calcio mi ha completamente assorbito nell'età quando ero un ragazzino nella scuola e sempre mi ha accompagnato mi salvava, mi teneva lontano da frequentare quell'ambiente che non era un bel ambiente e questo è stato bello fino a 17 anni quando poi invece durante una partita mi sono spaccato questo ginocchio completamente mi hanno portato all'ospedale e subito i dottori hanno detto all'epoca per dire che con questo tipo di infortunio avrei finito di... non potevo più giocare a livelli come volevo io, professionista. Ecco in questo momento è stata la prima cosa che mi si è spenta come una luce perché in quel momento quando mi hanno detto che non potevo essere più un calciatore basta è stato il buio totale da lì sono iniziati i miei guai Aspetta, dai. Io non avevo mai bevuto, mai fumato in vita mia, mai, mai andato una volta in discoteca, a quel momento per dire mi sono buttato, mh, ho avuto come un senso di autodistruzione, mh, avevo una rabbia, un rancore dentro, era come mi avessero rubato il gioco più bello del mondo e io ce l'avevo con tutto il mondo. In poco tempo ho fatto peggio di quei miei amici che ehm, erano nati per dire senza una possibilità come ho avuto io, avendo quel talento col pallone e da lì poi sono iniziati gli anni bui e il calcio in quel momento per me l'ho voluto dimenticare per me non esisteva più non mi fermavo neanche a vedere una partita di pallone perché mi faceva star male cosa ha pensato Fabrizio quando ha saputo che ci sarebbe stata la manifestazione vivicità del Wisp nel carcere il tuo primo pensiero finisco in carcere perché la vita purtroppo facendo il criminale ti porta nel carcere e nel carcere ritrovo il pallone, ritrovo proprio con, con i volontari, con gli operatori della Wisp che entrano dentro nel, nel, nell'ospedale psichiatrico giudiziario, il manicomio criminale di Reggio Emilia, entrano dentro e cominciano a portare il calcio, lo sport, che è vero che si faceva noi lo facevamo le partite e tutto quanto anche se il manicomio criminale la gente veramente non stava in piedi si faceva fatica anche a organizzare ma con loro, con la WISP che sono entrati hanno portato eh, lo sport era diverso perché non era solo il gioco il momento di svago c'era anche eh, l'aggregazione hanno portato un'umanità che mancava a noi ci mancava proprio quella carica umana e quando poi hanno detto che c'era vivicità questa manifestazione che si correva in tutte le carceri, non tutte ma credo in buona parte, 50-60 carceri in Italia, la direttrice manca ma a me mi ha detto corri anche tu Fabrizio, la direttrice che voglio ricordare, Valere Calevro, e io invece gli ho detto ma dottoressa invece di correre perché non, non mi dà un pallone? E io eh, palleggio in quel chilometro del muro dell'intercinta e la dottoressa per dire e anche con, sentendo proprio... Gli organizzatori di vivicità cioè quelli della WISP, hanno detto sì ti do la possibilità di fare questa cosa però mi serviva un pallone a disposizione e un posto dove allenarmi e mi aveva dato una, un cortile un cortile che era lungo 24 passi io mi mettevo là e per un anno palleggiavo e contavo i passi e dopo in aprile perché succedeva sempre vivicità, in aprile uscivo nel muro dentro in intercinta e ho cominciato con questa cosa che ci siamo inventati noi, Io eh, quelli della WISP che ci hanno creduto, la direttrice che ha amato la possibilità, e io ho cominciato nel 98 e ho palleggiato a marcia avanti camminando destro e sinistro ho fatto un chilometro. Ma nel 99 ho fatto lo stesso chilometro palleggiando a marcia indietro con i piedi. E nel 2000 ho fatto quel chilometro a marcia indietro palleggiando di testa, che c'è anche un video che è stato girato lì. E nel 2001 ho fatto 5 giri del muro dell'intercinta con un pallone fermo sulla testa. E per me è stato importantissimo ritrovare questo, perché lo sport mi ha fatto ritrovare una disciplina che avevo perso, perché nello sport comunque c'era la costanza, mi dovevo allenare, quando veniva la Wisp che proponeva le partite noi dovevamo comunque accettare le regole perché c'erano le regole ci ha portato anche oltre l'aggregazione lo stare insieme e anche questa cosa di cercare di rispettare un po' le regole che era fondamentale. La Wisp mi ha riacceso una fiammella come una speranza che potevo cambiare in meglio portando, dandomi proprio questa possibilità con lo sport lo sport o comunque l'attività fisica oltre a te eh, è importante per i detenuti l'attività che si può fare è importantissima è importantissima perché ripeto riaccende comunque una speranza, una voglia di fare una... intanto per dire ti aggrega ti riporta all'umanità, poi fatta in quella maniera che veng... tu sai che vengono gente da fuori in quel caso a Wisp che erano volontari vengono lì per noi per farci stare bene per quelle due ore, per così così, era importante perché là anche chi non, non aveva mai giocato e tutto quanto si sentiva comunque coinvolto in, una, in un progetto. La WISP era importante perché ti faceva sentire che comunque eri ancora una persona, una persona che potevi avere diritto a cambiare, a cercare di cambiare. Come sono visti gli operatori sportivi dai detenuti? Quindi, l'entrata di un operatore sportivo esterno? L'entrata di un operatore sportivo esterno è percepita all'inizio con una diffidenza massima. Perché uno dice perché dice è, è sempre uno dice i detenuti sono razzisti, è facile dire, quelli che vengono ci vedono così ma poi in realtà io mi ci metto per prima, anch'io ero il primo che dice ma chi sono questi qua, cosa vogliono, cosa chiedono, perché vengono qua, cosa ci vogliono dire è vista in una maniera come un'intromissione in per dire il mondo che ormai è quello chiuso, le stesse facce, le stesse cose tutto e, e lì la differenza la fanno le persone come, come sempre perché poi per dire quando vedi che le persone vengono, perché credono, credono in, questo, in quello che fanno perché io ho conosciuto volontari che venivano lì, e ci hanno messo tutti, io poi con questa persona della Wisp adesso vado a casa loro, ho conosciuto i figli, dopo i quattro vivi 98, 99, 2000 e 2001 dentro ho avuto la fortuna, la prima volta nel 2002, pensa te, uno che per dire sempre col loro è venuto alla guardia una mattina con un giornale, mi ha detto oggi esce, ma come esco? Ho detto, se no esce, guarda, sei sul giornale, era la Repubblica, c'era una bella pagina che c'era scritto, sotto Salas, sotto c'era Salas, Inzaghi, tutto c'era scritto, il bandito più bravo del mondo, inteso come col pallone, oggi torna in campo, dopo vent'anni per dire, torna in campo per fare i mondiali antirazzismo a Montecchio. E io non ci credevo, e la WISP era riuscita a farmi uscire la prima volta in permesso, e io l'ho saputo da, dalla gente e sono tornato dopo tanti anni in un campo, che era un sogno, capito, con tutta la gente che mi aspettava perché aveva visto sul giornale, e quello è stato il primo passaggio con la UISP, diciamo fuori, la prima volta che siamo usciti da quella, dalla struttura carceraria. E poi subito dopo ho fatto il quinto anno di vivicità, questa volta con un permesso premio, e invece di palleggiare dentro i carceri ho palleggiato per tutto Reggio Emilia, e lì è stato bellissimo perché per tre chilometri e mezzo, c'era mia madre alla fine che mi aspettava, che adesso ho ritrovato anche le foto due giorni fa perché purtroppo lei qualche mese fa è scomparsa e quel giorno lì l'ho fatta sentire orgogliosa di me.